Buongiorno, buongiorno a tutti, forza e coraggio, eh? è lunedì mattina, lo so, è difficile, ma bisogna fare qualcosa, bisogna prendere la giornata per le corna e provare ad andare fino in fondo, eh, il lunedì è sempre un giorno complicato per tutti quanti, lo so molto bene, quindi... Forza e coraggio, vi sono vicino, bentrovati a questa rubrica mattutina firmata fabianbrosi.it. L'abbiamo chiamata la settimana scorsa il caffè di fabianbrosi.it perché in realtà è un po' una scusa per stare insieme dieci minuti mentre facciamo colazione. E per iniziare insieme la giornata, parliamo di varie cose in queste rubriche parliamo di notizie soprattutto, cerco di raccontarvi senza alcuna pretesa eh, per carità, eh, qualche fatto curioso, carino e interessante che riguarda gli argomenti che normalmente affrontiamo sul sito fabioambrosi.it quindi parliamo di nuove tecnologie, informatica, videomaking, nuove serie televisive nuovi prodotti televisivi e cose insomma che riguardano un po' da vicino le persone che seguono questo canale youtube. Oh, se vi fa piacere registrarvi fatelo perché per voi un click è poco per me in realtà aiuta tantissimo a far crescere questo canale youtube quindi grazie intanto a chi si è iscritto e eh, a, a chi ha commentato ecco presto magari proverò a, a leggere qualche vostro commento, li leggo comunque tutti ecco anche se non rispondo e grazie a chi ha messo i like che sono anche molto importanti oh. Oggi parliamo di Meta, eh, lo avevo detto venerdì che oggi avremmo parlato di Meta, intanto cos'è Meta? Eh, ma non tutti lo sanno, eh, perché è anche giusto così, eh. Meta è la società che sta dietro a Facebook, Instagram e Whatsapp, quindi voi tutti utilizzate Instagram, vero? Dai. Sì. Molti di voi hanno un profilo se non più di uno Instagram, molti di voi utilizzano Facebook, soprattutto se siete dei boomer, ovvero dei vecchietti, dai, eh, tutti abbiamo Facebook ma sicuramente al 100% tutti quanti voi utilizzate Whatsapp, quindi non scappate, siete in qualche modo clienti di Meta, o meglio, c'è qualcuno che direbbe che voi siete il prodotto che vende Meta, ma sorvoliamo. Vabbè, qual è la notizia? Sono due notizie in realtà che riguardano questa società. La prima è che Meta ha intenzione di introdurre la criptografia end-to-end -end per tutte le sue chat, già su Whatsapp se inviate un messaggio dall'altra parte... Uh, il messaggio viene criptato, quindi soltanto chi lo invia e chi riceve un messaggio può leggere il contenuto. La notizia è che hanno intenzione di introdurre questa tecnologia anche per Messenger, quindi per Facebook e per i Direct di Instagram. Questo chiaramente non fa piacere a tutti, eh? pensate a chi combatte le cattive forze del male, i criminali per capirci questo ulteriore livello di sicurezza se da una parte può essere qualcosa di bello per noi utenti perché ci mette al riparo da malintenzionati e da invece chi di mestiere vuole metterci nei guai i famosi hacker dall'altra, appunto però mette anche nei guai le forze dell'ordine quindi diciamo c'è un dibattito comunque c'è una discussione c'è qualcuno in Gran Bretagna per esempio che ha sollevato il problema sono sicuro che Meta, come spesso succede, se ne fregherà e andrà avanti beatamente eh, introducendo la criptografia end to end in tutte le sue applicazioni. Ma torneremo a riparlarne sicuramente di questo argomento. L'altra notizia invece, che è molto più interessante per noi utenti, però probabilmente richiederà un pochettino più di tempo, è che eh, tra le intenzioni di Meta c'è cioè la possibilità di far comunicare in maniera sempre più, sempre più interattiva e interconnessa le tre applicazioni quindi Messenger, Whatsapp e i direct di Instagram. Per capirci se voi utilizzate Whatsapp potete mandare un messaggio ad un vostro amico purché questo vostro amico abbia Whatsapp giusto? Se voi utilizzate Messenger inviate un messaggio Messenger ad un vostro amico ma il vostro amico deve avere Messenger. Se utilizzate Instagram, il discorso non cambia. Bene, la notizia e la novità è che prossimamente, non sappiamo bene ancora quando, probabilmente tra un diversi mesi, forse anni, nelle intenzioni di Meta c'è la possibilità di rendere le tre app di messaggistica interconnesse. Quindi si potrà inviare da WhatsApp un messaggio a Messenger, quindi a Facebook. Da Facebook si potrà inviare un messaggio a Instagram, da Instagram a WhatsApp e via dicendo. Non è una grandissima rivoluzione, però ecco, probabilmente può essere comodo. Eh? Bene, questa era la notizia di oggi. Domani parleremo di qualcos'altro, sicuramente. Non so bene ancora cosa, ma sicuramente domani troveremo un altro argomento per iniziare la giornata. Per adesso, grazie. Se vi fa piacere, iscrivetevi a questo canale YouTube. Eh, cercatemi su Instagram. Il mio account è Fabio. Cercate il logo, tanto lo riconoscete. E, e seguitemi anche su Facebook, st stessa identica cosa. Se siete dei videomaker e appassionati di video editing, di montaggio video e di grafica animata, vi ricordo che ancora per poco sono aperte le iscrizioni ai corsi a distanza su Skype e su Zoom, quindi ci vediamo su Skype e Zoom per 24 ore per quanto riguarda il corso di Premiere, per, 48 ore, per, sì, per 30 ore, per quanto riguarda invece il corso di After Effects, per eh, vedere un po' insieme, in maniera interattiva, live, come funzionano questi software. Sono dei corsi che si snoccioleranno per un paio di mesi, eh, se volete partecipare per maggiori informazioni scrivetemi ad info e sarò felice di darvi tutte le informazioni del caso altrimenti grazie lo stesso e ci vediamo domani per una nuova puntata del caffè di Fabio Ambrosi.it buona giornata dai che è lunedì e riusciremo ad arrivare fino in fondo anche oggi lo so ciao